Allora, eh, benvenuti, eh, vediamo un po' come possiamo importare in Cospace qualcosa che è, è, è infinitamente più grosso e non ci starebbe, quindi facciamo una semplificazione di Mesh. Per esempio mi è stato chiesto ultimamente di importare in Cospace questa statua che si trova come STL, quindi stampabile con le stampate 3D, eh, ma eh, una volta scaricata questo oggetto qua sono 34 mega. quindi questo qui dobbiamo semplificarlo e dobbiamo portarlo di conseguenza in um, usiamo Blender come coltellino svizzero per uh, semplificarlo quindi cancelliamo da Blender il cubo e poi facciamo senz'altro un import formato, dal formato STL che ci è dato andiamo nei Download e abbiamo questo che è la statua di Brahma. E questa statua di Brahma, una penna ne importa, vedete che è eh, questa eh, quest enormità. Eh, vediamo il, eh, le statistiche di questa statua, vedete che è composta da eh, una quantità abbastanza molto alta, diciamo, di, di, di vertici e di oggetti. Quindi dobbiamo semplificarla in Blender, per semplificazione la si può fare nella maniera più semplice con un modificatore che si chiama decimate eh, non è il modo più ottimizzato ma sicuramente in questo caso va benissimo quindi chiamate il decimate quando chiamate decimate potete ridurlo di un fattore ad esempio se io voglio portarlo soltanto al 10% quindi anziché eh, 400.000 andare a 40.000 vertici, che dovrebbe essere più che sufficiente, basta andare su questo razio e dire che vogliamo soltanto il 10%, cioè 0,1. Una volta fatto questo, praticamente eh, si dà eh, tab, dato io invio, lo impiego un attimo perché vedete che si mette a pensare, a ragionare, e genera praticamente, come avete visto, una riduzione dei vertici a 34.992. Posso ridurlo anche ulteriormente, ma direi che eh, con eh, questi vertici dovremmo già stare nei limiti che abbiamo nei mondi virtuali, in particolare in Cuspace. Eh, facciamo un bel Apply, in modo tale da applicare questo modificatore... che ci piega il suo tempismo, comunque adesso abbiamo una cosa estremamente più, estremamente più, eh, più leggera, e eh, se vogliamo evitare eventualmente questi spigoli possiamo fare il solito shade Smooth, e quindi averla più o meno così, vedete voi come vi viene meglio, in realtà l'ideale sarà poi che applicare il testo, e poi ricordatevi che quando salvate, eh, salvate fate l'export, praticamente file export, salvatelo in fbx, il formato di eh, questo signore, dite di selected objects, poi in questo caso non ci sono le texture, quindi va bene così, ma in teoria abituatevi a mettere sempre copy nel path mode e poi cliccare qua, embed eh, le vostre eh, informazioni. E quindi a questo punto noi possiamo salvarlo, e come vedete il salvataggio, una volta salvato, sono soltanto 2 o 3 mega. Qui il salvataggio precedente che ho fatto. Quindi, una volta fatto così, l'oggetto è tranquillamente importabile in Cospace. Direi che questo è tutto. Buongiorno.